a tutti! Oggi prepareremo una vellutata di cavolfiore, il tempo di preparazione di, della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cavolfiore, patate, acqua, dado vegetale bimbi, olio, cipolla, burro e prezzemolo di dato, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio Il burro e la cipolla. Facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti. 120 ⁇ velocità 3. Quindi sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le patate, il cavolfiore. Chiudere con il coperchio e il misturino. il Mettiamo per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo adesso il dado, il sale, la noce moscata, il pepe e l'acqua. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E azioniamo il bimbi per 30 minuti 100 gradi velocità 1 riuniamo sul fondo del boccale chiudiamo col coperchio il misurino E azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 10. La vellutata di cavolfiore è pronta. Andiamo a impiattare irrorando con un filo d'olio e spolverizzando con il prezzemolo tritato. Vellutata di cavolfiore. Grazie e alla prossima ricetta.